Buongiorno a tutti, visto che è, stagio, che è arrivato già autunno, ecco, il due, due, quattro, devo mettere via le scarpe, le scarpe più estive, tipo queste, che sono tutte aperte, le devo portare via e devo andare a riprendere le scarpe già più autunnali, ecco, tutte le cose più estive le porto via. E pulisco qua e stamattina sono andata a portare via qualche libro in parco, al parco e dopo sono andata a fare un po' di spesa, e abbiamo mangiato, ho cucinato e niente adesso mi vuole mettere qua a mettere a posto le scarpe, ecco. <ride> niente di che Alcuni li devono ancora lavare, per questa li lava. Non c'è poi sporchissimo, un po di... Allora. Ah, ho dato un po' di un pochino igienizzante. ho preso alcune, non le ho prese proprio con le scarpe proprio invernali pesanti. Allora, vi volevo aggiornare un pochettino quello che ho in mente. Allora, siccome io su un solaio ho tutta la roba che 50 per cento di roba non la uso. Ho guardato qua, nel paesino dove abito, praticamente si è trasferito tipo un mercatone dell'usato ecco e prendi tutta la roba dovrò fare la tessera adesso mi informa meglio giustamente e, e le cose che non uso le porto tutte lì e ce ne sarà di bel po di roba che, che devo sbarazzarmi le scarpe anche, anche le scarpe ho delle scarpe nuove che non le ho mai usate e, e secondo me se qualcuno serve anche se le metto 10 euro secondo me va benissimo ecco eh, piuttosto di buttarli via ecco eh, anche le cose di casa eh, le borse anche le borse le borse scarpe qualche vestito forse non lo so adesso guardiamo adesso dovrò fare un bel decluttering i eh, vestiti che riesco cioè che sono che sono ancora nuovi o sono semi nuovi ecco li porterò lì ovviamente questa cosa qua e adesso pian pianino pian pianino farò tutto ecco poi giustamente vi farò vedere quello che è quello che è che, che scarto ecco e niente e domani penso di fare un po di se mai domani vado a sentire non so adesso guardo come il tempo o vado a sentire se no domani comincio a fare già il decluttering dei vestiti ecco vorrò fare cambio armadio però su un suono ho solo della roba tipo maglioni ecco non ho nient'altro è tutta roba che ho quasi tutta dentro armadio ecco forse qualche pigiama qualcosa in pile, però niente di che e niente ci sarà tanta roba da da, da dar via Andrea giustamente da lui piuttosto butterebbe via, io via, io no. Io piuttosto regalo qualcuno, però mi scoccio a buttarle via roba. Lui è tanto geloso di sua roba che. E niente, volevo aggiornare su queste cose qua. E ci vediamo la prossima volta, ragazze. Ciao ciao a tutti.